Buonasera, diamo lettura del bollettino quotidiano di oggi. Oggi incominciamo con i guariti, 181 guariti in più oggi, che porta il totale dei guariti a 1.439. Registriamo 2.116 casi in più. Il totale delle, attuale dei positivi è 14.955, 6.201 sono in isolamento domiciliare, 1.328 sono in terapia intensiva e sempre il 10% del totale delle persone affette da coronavirus. Abbiamo avuto anche 250 decessi, voglio sempre ricordare che poi sarà, e su questo e altre cose interverrà il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Professor Silvio Brusaferro, sono persone che sono decedute con coronavirus e non per il coronavirus sul quale l'Istituto sta facendo tutta una serie di indagini epidemiologiche e indagini cliniche. E poi ci potrà parlare anche di quelle che sono le elaborazioni, i dati che sta facendo l'istituto, oltre che credo professore ci potrà parlare anche del dato relativo a quelle che sono le sperimentazioni di farmaci in atto oh, accennare a questo tema di possibili farmaci da utilizzare eh, per, in questo caso. Il numero dei volontari impiegati oggi è cresciuto ancora di più rispetto a ieri, 2.225 e poi diamo un altro dato che è quello del personale del Dipartimento. Siamo a 221 in termini di colleghi del Dipartimento impiegati. Le tende pre-triage sono 521, 6 in più di ieri. Le tende per il triage Penitenziario sono sempre operative 103 postazioni. La Cross ad oggi ha evacuato 30 pazienti, di cui 2 pazienti affetti da Covid e Covid-19 e 28 pazienti no Covid. Qui per il loro trasferimento abbiamo utilizzato 14 elicotteri del 118 delle regioni. Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio, 12 ambulanze medicalizzate delle organizzazioni di volontariato, mi si ricordi Ampas, Croce Rossa, 3 elicotteri dell'aeronautica militare, un aereo dell'aeronautica militare. Voglio ringraziare tutte le organizzazioni che hanno eh, contribuito ad effettuare i trasferimenti. Per quanto riguarda le mascherine che abbiamo distribuito, anche oggi abbiamo distribuito oltre un milione di mascherine, e quindi il totale siamo oltre 5 milioni di mascherine che abbiamo distribuito oltre alla pianificazione e alla distribuzione dei ventilatori. Per quanto riguarda le attività eh, volte al reperimento dei beni eh, necessari per eh, l'attività eh, sanitaria eh, voglio ricordare anche un, un filone che è quello dell'attività di sequestro dei beni destinati all'esportazione. Sapete che nel nostro Paese c'è un'esigenza di materiali, guanti, monouso, mascherine e altre tipologie di dispositivi medici che stiamo reperendo sul mercato ma stiamo anche eh, acquisendo attraverso lo strumento della requisizione, qui io voglio ringraziare il prefetto di Como che ha disposto la requisizione, ringraziare anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di Finanza eh, per il continuo impegno che eh, stanno anche facendo per la lotta agli speculatori in questo periodo di emergenza. Eh, in questo periodo in cui c'è una domanda assai elevata si registrano anche tentativi di speculazione e anche di truffe che sono state prontamente sventate anche dagli organi investigativi. Per quanto riguarda anche la cooperazione internazionale voglio ricordare l'aereo che è arrivato dalla Cina che ha portato con sé 9 esperti, 11 tonnellate di materiali tra cui mascherine e attrezzature per letti di terapia intensiva, monitor e altro materiale che è stato destinato alla Croce Rossa. Questo è il dato di oggi e passo la parola al professor Silvio Brusaferro per gli aspetti di competenza tecnico scientifica. Grazie, grazie dottor Borrelli. Alcune comunicazioni. La prima eh, vorrei ricordare a tutti eh, l'importanza della donazione di sangue. Eh, in questa fase è molto importante che i donatori, nelle modalità raccomandate, di solito i donatori sono persone molto organizzate, e è importante che non interrompiamo le donazioni di sangue in questo periodo. Quindi vorrei veramente fare un appello a tutti i denatori, a queste persone generose che eh, mettono eh, il proprio sangue al servizio di chi ne ha bisogno di non interrompere questa loro pratica, ma di raccordandosi con i centri di raccolta sangue di continuare a donare. Non ci sono ragioni particolari per non farlo. Bisogna raccordarsi con i propri centri sangue e con i propri medici di riferimento, medici di medicina generale, se si hanno dubbi. Quindi è molto importante questa pratica. La seconda considerazione che vorrei condividere è una raccomandazione che abbiamo già ripetuto in questi giorni ma che vorrei ancora di più enfatizzare. È molto importante per le persone che sono in, a casa perché contatti stretti di persona positiva o persone che sono a casa per 14 giorni perché risultano positive senza sintomi o con sintomi o con pochi sintomi, che il loro comportamento a casa sia molto molto rigoroso nell'evitare di contagiare altre persone che vivono nella stessa abitazione. Su questo abbiamo è disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità un documento che specifica nel dettaglio come comportarsi, ma è una raccomandazione fortissima che facciamo. Il comportamento di queste persone che sono positive o con, hanno pochi sintomi o che potenzialmente potrebbero essere ma sono contatti stretti, è decisivo anche questo comportamento per evitare la trasmissione del virus ad altre persone e quindi per interrompere la catena dei contagi. L'altro ulteriore elemento che vi annuncio alla fine entro la serata, come promesso, uscirà il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, è un bollettino di tipo epidemiologico, quindi illustra i trend dei dati a livello regionale, a livello provinciale, a livello nazionale. È ovviamente un bollettino che proprio per la sua finalità e per la modalità con cui è costruito con le basi dati non è aggiornato puntualmente come quello che viene riportato dalla protezione civile risale ai dati del giorno precedente ma la finalità di questo bollettino non è quella di dare un dato puntuale ma quella di far cogliere far comprendere i trend del fenomeno quindi avere un dato aggiornato a un'ora più, un'ora meno, non cambia significativamente il sistema, ma avere il dato di trend aiuta a capire dove stiamo andando nelle varie aree del nostro Paese. Infine, quindi abbiamo detto che questo bollettino verrà sempre emanato, pubblicato, reso disponibile il martedì e il venerdì, stasera lo renderemo disponibile, è in fase di pubblicazione presso il nostro sito. Infine c'è la considerazione, negli altri giorni vi ricordo c'è un'infografica che viene resa disponibile, anche questa è scaricabile, è scaricabile in italiano e in inglese in modo che anche i colleghi della stampa estera, se interessati, possono fruire dei dati sintetici che vengono riportati nell'infografica. Infine una riflessione sull'analisi di mortalità, l'analisi di mortalità eh, continuiamo periodicamente a riportarvi dei dati che stanno, si stanno progressivamente approfondendo anche grazie alla disponibilità delle nostre direzioni sanitarie, degli ospedali interessati, che ci stanno, nonostante il carico di lavoro che hanno, e a loro siamo veramente grati, inviando le cartelle cliniche che ci consentono un'analisi di dettaglio. I dati che noi oggi abbiamo sono che i pazienti deceduti positivi hanno una media di oltre 80 anni, 80.3, e che sostanzialmente sono prevalentemente maschi, le donne soltanto il 25.8%. Eh, L'età media di chi viene diagnosticato che dei deceduti è significativamente più alta rispetto agli altri positivi. Le fasce di età più colpite sono le fasce di età a partire dai 70 anni, con un picco tra gli 80 e gli 89 anni e eh, sostanzialmente purtroppo anche la letalità, che vi ricordo è il rapporto tra gli, amma tra gli ammalati e quelli che, tra quelli che è la il numero di morti tra gli ammalati, così risulta più chiaro, è ovviamente e purtroppo più elevata nelle persone oltre gli 80 anni. In queste persone, la maggioranza di queste persone è portatrice di più patologie croniche eh, soltanto due persone non sono risultate al momento portatrici di patologie ma sono cartelle cliniche che dobbiamo ancora ricevere ed analizzare in dettaglio. Le, più le categorie più frequenti sono persone che hanno due o tre o più ancora patologie. Tre o più patologie sono circa il 46-47%. Questo è un elemento importante. Abbiamo anche, rispetto alle terapie intensive, l'età di chi va in terapia intensiva e eh, che decede è mediamente eh, più bassa rispetto a quella della popolazione più, più generale. I sintomi di più comune riscontro nei pazienti deceduti si confermano la dispnea e la febbre. Abbiamo un ulteriore elemento sui due pazienti che risultano deceduti con età inferiore ai 40 anni. Eh, abbiamo dei dettagli, nel senso che una di queste persone aveva 39 anni e aveva uno stato di eh, patologia neoplastica ed è deceduta in ospedale. Un'altra persona viceversa, sempre di 39 anni, è deceduta a casa e aveva alcuni fattori eh, di comorbosità come diabete, come obesità e anche altre tipologie di disturbi che caratterizzavano la sua vita eh, prima di contrarre l'infezione. Ci sono ovviamente, sono dati in progress che ci mostrano però un passaggio importante quando andiamo, che abbiamo già eh, sottolineato nelle conferenze precedenti che quando andiamo a stratificare per fasce di età la mortalità delle nostre, eh, dei nostri pazienti è più bassa rispetto a quella che viene eh, riportata per quanto riguarda la eh, temperatura. Eh, mi fermerei qui ricordando eh, l'appello al sangue, ricordando l'importanza di attenersi a delle regole rigorosissime quando si è a casa perché contatti stretti o quando si è a casa perché positivi po asintomatici o pauci sintomatici, ricordando che comunque eh, vorrei sottolineare tutti i dati che noi raccogliamo, li stiamo rendendo totalmente disponibili sui vari siti, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità trovate i, report, i, report, i rapporti tecnici, le curve epidemiche che sono i dati più aggiornati, di cui oggi disponiamo. Sì. Posso? Una, una domanda sul farmaco di cui avevamo parlato anche ieri, che è stato sperimentato a Napoli. Una domanda per il professor Brusaferro. È andata avanti la sperimentazione? Avete qualche dato anche, diciamo, ovviamente eh, raccolto in questo breve tempo? Allora posso riferire che in, questi, in queste ore AIFA, che è come sapete l'agenzia italiana che si occupa del farmaco, ha eh, riunito il suo comitato tecnico scientifico, ha analizzato eh, le evidenze disponibili rispetto ai principi attivi che sono stati proposti e credo stia deliberando la possibilità di eh, avviare delle sperimentazioni per meglio comprendere. Dobbiamo sempre ricordare che quando sperimentiamo dei farmaci partiamo evidentemente da una plausibilità biologica ovvero sia dal fatto che il principio attivo che viene utilizzato eh, abbia degli effetti che razionalmente possono risultare benefici per i pazienti o per la patologia in considerazione. Oggi i farmaci di cui parliamo sono farmaci che vengono utilizzati, hanno un'indicazione per altri tipi di patologie. Prima ovviamente di poter definire come farmaci con indicazione specifica per la patologia di cui stiamo parlando occorre una sperimentazione, AIFA si sta muovendo in questa logica. Buongiorno, Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. Volevo chiedere come mai eh, ad oggi in Italia, rispetto di altri paesi, eh, viene fatta ancora eh, la comunicazione dei morti senza una distinzione fra morti per e morti con? E come mai c'è un ritardo nel accertare effettivamente il numero di morti per coronavirus? E, se ad oggi ci può confermare se c'è un numero effettivo che l'Istituto di Sanità ha certificato di morti per coronavirus escludendo le altre patologie. Grazie. Allora eh, io credo che i dati che l'Italia pubblica non siano significativamente diversi da quelli che pubblicano gli altri Paesi. Come vedete purtroppo, e come purtroppo eravamo stati facili profeti, eh, nelle scorse settimane eh, questa è un'epidemia globale e anche purtroppo, ridico, in altri paesi eh, la curva epidemica si sta sviluppando. Eh, la mortalità, eh, l'abbiamo detto in altre occasioni, è determinata da un insieme di patologie. Le patologie che noi abbiamo identificato sono le patologie più comuni che riguardano pazienti, e sopra pazienti soprattutto anziani fragili. In questi pazienti che hanno già una loro fragilità intrinseca e quindi sono già soggetti ad una serie di patologie o anche di fragilità intrinseche, come dicevo, la eh, insorgenza di una infezione delle altre vie, delle, delle vie respiratorie può risultare eh, più facilmente in, una, eh, in un decesso. Quindi la distinzione, volutamente, quando vi ho parlato delle persone più giovani, quindi under 40, Abbiamo approfondito i casi e sono risultate persone che avevano delle loro patologie, una donna era neoplastica, e che quindi in realtà l'infezione da coronavirus verosimilmente ha complicato una situazione già di per sé piuttosto complicata. Nei prossimi giorni, man mano che acquisiremo tutte le cartelle, andremo ad approfondire ulteriormente ma i dati che già vi ho presentato in termini di comorbosità, di fasce di età ci mostrano chiaramente un dato già noto, ovvero sia quello che le popolazioni più a rischio sono persone anziane, mo molto anziane e fragili, portatori di più patologie croniche. Buonasera, Giorgia Sodaro, ADN Kronos. E, m, il consigliere del Governo, Walter Ricciardi, ha parlato di un probabile aumento m, dei casi per questa e la prossima settimana al centro-sud. Volevo capire se è un'ipotesi eh, che voi, insomma, ritenete plausibile e eh, al Commissario come, m, diciamo, che tipo di supporto prevedete per eh, gli ospedali del centro-sud, appunto, in un scenario del genere. Grazie. Allora per quanto riguarda la prima, prima parte della domanda, poi il resto lascio al Commissario. Eh, credo che è verosimile che possiamo aspettarci dei casi questo weekend e una parte di questi casi è legata ad alcuni comportamenti che abbiamo assunto negli scorsi weekend. Non ricordiamoci che eh, l'età, diciamo, scusate il la, la durata media dell'incubazione tra 4 e 7 giorni. Quindi anche le immagini che molti di voi, giornali, televisione, media, hanno riportato di folle di persone assembrate o al mare o nelle stazioni sciistiche o in piazza o in mega aperitivi quelli sono luoghi dove probabilmente il virus ha circolato e probabilmente una parte di queste persone nei prossimi giorni troverà, avrà della sintomatologia e potrà essere, risultare positiva. Ovviamente questo eh, lo diciamo con dispiacere perché gli appelli che, sono, che stiamo facendo sono proprio quelli di grande consapevolezza di questo elemento, però dobbiamo anche eh, dare atto che da qualche giorno, eh, diciamo, gli italiani hanno colto come comportamenti di questo tipo finiscano poi per diventare, eh, per ritorcersi in qualche modo contro e vadano assolutamente evitati. È un piccolo sacrificio, ma questo piccolo sacrificio, se lo facciamo tutti assieme, ci consente di evitare queste cose. Quindi, vedremo le curve, è un'ipotesi, speriamo di essere smentiti dai fatti. Dovevo terminare con un intervento. No, c'era ancora una parte dell'intervento. Allora noi stiamo lavorando con le regioni come sapete sin dall'inizio e anche da più di qualche giorno per il potenziamento delle terapie intensive e subintensive. Il Ministero della Salute a livello di programmazione sanitaria ha fatto questo lavoro con le regioni, stiamo acquisendo il materiale soprattutto i ventilatori che servono per potenziare la capacità di risposta. Quindi dobbiamo lavorare per potenziare, come in effetti stiamo facendo, le nostre strutture ospedaliere. Buonasera, eh, Cadena Sera della Spagna. Signor Borrelli, eh, siccome questa non è una crisi, e questa è una crisi internazionale, non è una crisi solo italiana. Vole, vorrei chiedergli, c'è un coordinamento della protezione civile dell'Italia che è diventato paese di riferimento eh, con la protezione civile eh, dei paesi vicini e con le autorità di questi paesi, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e in particolare con la Spagna che oggi ha dichiarato lo stato di emergenza? Allora noi abbiamo un meccanismo che ci permette di circolare e di condividere le crisi e le emergenze che è quello del meccanismo europeo di protezione civile, eh, noi in quella sede abbiamo anche chiesto aiuto per supporto di materiali e ci teniamo in contatto con le altre protezioni civili. sicuramente in occasione di altre calamità l'intervento è stato più incisivo e c'è stata una maggiore collaborazione. Eh, il fatto che il coronavirus sia in qualche modo anche contagioso di fatto ci permette di condividere strategie, elaborare eh, soluzioni operative ma eh, non, non c'è stato un eh, collegamento operativo diretto e interventi diretti di altri operatori delle protezioni civili europee. Buonasera, uh, Zhong Yu-Teng dal CCTV di China Media Group. C'è una domanda per il professor Brusaferro. Per quanto riguarda che lei ha sottolineato l'importanza della donazione, donazione sangue eh, attualmente. Eh, secondo lei, eh, cioè, sappiamo sappiamo, l'aereo cinese che è arrivato ieri, ci sono delle eh, cioè forniture mediche dentro questo aereo, riescono a favorire cioè, questa situazione e anche cioè, ne, in questa squadra dei medici cinesi ci sono, dei, eh, ci sono quelli che con le esperienze di, di prima linea di affrontare il coronavirus in Cina e le loro esperienze in che modo riescono a aiutare l'Italia. Grazie. Ma prima di tutto eh, mi consenta di esprimere un ringraziamento a, alla Croce Rossa cinese e ai colleghi al governo cinese per questo supporto. Io credo che, come si diceva prima, diceva prima il, collega, il vostro collega spagnolo, ci troviamo di fronte a una crisi globale, quindi nessun paese può considerarsi esente, indipendentemente dal numero di casi che oggi sono presenti al proprio interno. Eh, una crisi globale vuol dire, nel mondo scientifico, nel mondo della sanità pubblica, nel mondo della ricerca, vuol dire che l'unica modalità che abbiamo per affrontarlo con efficacia è quella di condividere i dati, condividere le esperienze valutare le migliori esperienze, le migliori pratiche per poi riprodurle e adattarle ai diversi contesti. Quindi io credo che la presenza di colleghi cinesi sia una grande opportunità per scambiarci le conoscenze, per scambiarci le esperienze, per acquisire e per confrontarci rispetto a quali siano le evidenze disponibili, quali siano le esperienze e come queste possano essere adattati in contesti eh, sociali, culturali, ambientali diversi. Quindi esprimo comunque, ribadisco il ringraziamento ai colleghi per aver voluto venire in Italia a condividere le loro esperienze. Buonasera, sono Sabene del Tg2. Volevo qualche informazione in più rispetto al, al cotugno della campagna rispetto credo siano due se non, se non erro i eh, pazienti che hanno per così dire su cui è stata fatta una sorta di sperimentazione con questo farmaco eh, contro l'artrite se, se non erro e eh, loro erano in condizioni gravi ma non intubati è così e se tutto questo ha portato a delle positività che poi possono essere ripetute sembra che l'AIFA abbia dato l'ok. Okay. Ci può dire qualcosa in più per favore? Ma eh, posso ribadire quanto ho detto in precedenza, premesso che io non sono un clinico, ma sono un medico di sanità pubblica. Eh, il razionale eh, con cui si utilizza il principio attivo eh, che i colleghi del Pascale hanno utilizzato, mi risulta che anche in altri eh, ospedali d'Italia qualcuno lo abbia provato a utilizzare, è un razionale che mira a lavorare, eh, che interviene sostanzialmente sulla reazione immunitaria che eh, viene scatenata dall'infezione. Questo farmaco oggi ha è registrato per un'indicazione specifica che è un'altra patologia. Ha un razionale per cui però il meccanismo d'azione potrebbe risultare efficace anche Nell eh, nella, nella, nella, part, diciamo, nella manifestazioni cliniche del coronavirus. Eh, L'averlo sperimentato su alcuni soggetti dal punto di vista scientifico è un primo dato, una prima indicazione, eh, dal punto di vista scientifico però occorre avere delle sperimentazioni definite eh, con eh, valutazione di parametri, con un campione di soggetti eh, significativo e credo che AIFA si stia muovendo in questa prospettiva, quindi è una diciamo, promessa, è una opportunità, questa opportunità va studiata, va esplorata, va eh, valutata, quelli che noi chiamiamo trial, sperimentazioni, per poter avere tutti quei parametri che poi ci possano consentire di dire che effettivamente il meccanismo d'azione che sta alla base dell'utilizzo di questo farmaco, è effettivamente efficace in tutti i pazienti affetti da coronavirus o in una parte di questi. Piedeghi, una domanda sempre per il professor Più Nella relazione che accompagna la bozza del decreto con le misure economiche, eh, quella che sta discutendo il Governo, ci sono una serie di stime che parlano di un picco verso la metà del mese, 20-21 di marzo. Con aumenti anche di 4.500 casi al giorno di malati, ovviamente, e un, un calo che si dovrebbe registrare a partire dalla metà di aprile. Volevo capire appunto se questa stima che è inserita nella relazione può essere confermata oppure ci sono dei, avete dei dati diversi. Grazie. Allora, premesso che io non ho visto questa relazione, quindi non parlo dei modelli. Eh, I modelli con cui lavoriamo, o cui lavorano sostanzialmente matematici ed epidemiologi. Sono modelli che, di proiezione che tengono conto di alcuni fattori, il fattore più importante è il fattore che noi chiamiamo R0 e in qualche modo è una misura che indica quanto ogni persona positiva o infetta infetta altri. Eh, il cambiare questo valore eh, vuol dire sostanzialmente, questo è un primo valore, il secondo valore molto importante è in qualche modo il tempo medio che intercorre tra il momento in cui uno contrae l'infezione e il momento in cui si dal contatto in cui si manifestano i sintomi, quindi in realtà il tempo che intercorre in questo modo. Mettendo insieme questi due dati si possono ovviamente fare diversi modelli e cambiando i valori di questi dati si possono avere picchi a diverse fasi, a diverse settimane. La scommessa che, noi dobbiamo, che stiamo facendo, la, la strategia che stiamo percorrendo è la strategia di abbassare molto questo valore, di abbassare il più possibile il valore di R0 per evitare dei picchi, perché il punto critico in questa situazione è il numero di persone, il picco quindi, che si rivolgono a strutture sanitarie per assistenza, eh, questa è la parte più difficile, eh, più critica da affrontare ma se il picco rimane eh, più basso eh, questo consente di poter garantire eh, la, il, la, le migliori delle assistenze e non mette in crisi i sistemi, quindi mantenerlo più basso vuol dire poterlo magari spalmare un po' più a lungo ma garantire eh, di non andare in crisi col sistema un picco invece molto alto può portare ovviamente a una fase iniziale in cui molte persone hanno bisogno di assistenza e il, sistema, il servizio sanitario ovviamente deve attrezzarsi per fare questo. Quindi scenari di questo tipo sono eh, molto influenzati anche dalla nostra capacità di aderire alle misure che vengono raccomandate e in questo senso, eh, questo ho parlato ovviamente in termini di modello generale. Grazie.